E poi la detrazione IVA, lettere dell'Agenzia delle Entrate su eventuali anomalie con le istruzioni per mettersi in regola. E ancora sull'IVA al 5% per gas, i chiarimenti sulla tassazione ridotta per usi civili e industriali. E poi la certificazione della parità di genere delle imprese, come funzionano le linee guida. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il sito dell'Agenzia delle Entrate che non funziona e la proroga delle scadenze necessarie per i commercialisti. Infine, uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it partiamo subito dalla dichiarazione dei redditi 2022 la circolare dell'agenzia delle entrate su detrazioni e deduzioni fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla dichiarazione dei redditi 2022 arriva la guida a detrazioni e deduzioni nella circolare numero 24 pubblicata dall'agenzia delle entrate il 7 luglio è contenuta la consueta raccolta di istruzioni e documenti di prassi con un focus sulle novità vediamo che quindi è stata pubblicata la guida Dell'Agenzia delle Entrate, detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni. La circolare 24, pubblicata il 7 luglio, contiene, come di consueto, la raccolta dei documenti di prassi e delle istruzioni utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi. È un vademecum che quest'anno si divide in due e non affronta le tematiche relative ai bonus edilizi, come indicato nel documento dell'Agenzia delle Entrate. Le detrazioni relative ad immobili, dal bonus ristrutturazioni fino al superbonus, saranno trattate in una circolare separata. Intanto la circolare 24 del 7 luglio 2022 fa il punto delle principali novità. Dal bonus musica fino al bonus prima casa under 36, la raccolta fornisce le istruzioni per la predisposizione della dichiarazione dei redditi e per l'approvazione del visto di conformità. Cambiamo argomento e ci spostiamo sulla detrazione IVA, lettere dall'Agenzia delle Entrate su eventuali anomalie, le istruzioni per mettersi in regola. L'articolo di Rosi D'Elie fa il punto sulla detrazione IVA, lettere dall'Agenzia delle Entrate su eventuali anomalie, le comunicazioni arrivano via PEC ma i dati di dettaglio sono disponibili sul portale fatture e corrispettivi. Le istruzioni per mettersi in regola sono nel provvedimento numero 268755 del 7 luglio 2022, rimanendo in tema di IVA, questa volta al 5% relativa al gas, si chiarimenti sulla tassazione ridotta per usi civili e industriali. Per quanto riguarda l'IVA, il 5% per gas, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate arrivano sulla tassazione ridotta per usi civili e industriali. La risposta all'interpello numero 368 del 7 luglio 2022 spiega che l'aliquota ridotta è applicabile alle somministrazioni del gas metano per combustione per usi civili e industriali, esclusa invece l'applicazione servizi accessori o alla quota fissa della tariffa. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo la rassegna stampa con la certificazione della parità di genere nelle imprese, come funziona le linee guida nell'articolo di Rosi D'Elia sulla certificazione della parità di genere delle imprese, i parametri da considerare per stabilire il rispetto delle pari opportunità sono quelli contenuti nelle linee guida Uni PDR 125 del 2022, lo stabilisce il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 luglio 2022, si va verso l'operatività del sistema previsto dal PNRR e delineato dalle leggi numero 162 e 234 del 2000. E eh, 21. Per approfondire il tema, vi invitiamo a leggere l'articolo. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda invece il sito dell'Agenzia delle Entrate che non funziona con la proroga delle scadenze. Per i commercialisti, fa il punto Anna Maria D'Andrea, il sito dell'Agenzia delle Entrate non funziona regolarmente da alcuni giorni e a fronte del blocco dei servizi online dai sindacati dei commercialisti arriva la richiesta di un intervento urgente. Con il comunicato del 7 luglio 2022 la NC chiede la proroga delle scadenze e la IDC scrive ai garanti dei contribuenti a fronte dei numerosi controlli avviati in un periodo già caotico sul fronte degli adempimenti. La parte finale della rassegna stampa come di consueto è dedicata all'economia sulla pagina del Corriere.it che apre sull'Italia sempre più povero, un lavoratore su tre prende meno di 1000 euro al mese l'ordi, l'articolo di Alessandra Arachi e poi Acqua serve un piano come per l'energia, per il PNRR i comuni sono decisivi e i numeri del giorno 16 riguarda la doccia usiamo 16 litri d'acqua al minuto come risparmiare tra siccità e crisi energetica e 20 che invece riguarda gli anni ovvero il tempo passato da quando l'euro non risultava quasi alla pari con il dollaro. Per quanto riguarda invece le agevolazioni relative alla casa, Super Bonus 110% superati i 35 miliardi sui 33,3 stanziati e 38,7 a carico dello Stato e l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi che riguarda l'Istat ed è appunto quello in apertura Italia sempre più povero, un lavoratore su tre prende meno di 1000 euro al mese lordi. È di Alessandra Arachi e fa il punto della situazione alla luce dei dati che sono stati forniti dall'Istat aumenta la povertà ed in particolare c'è un record negativo di nascite lo scorso anno così come alcuni dati che riguardano invece la popolazione con il superamento del numero dei single rispetto a quello delle coppie e una proiezione che nel 2040